Ho iniziato a parlarvi della paternità due anni e mezzo fa circa, mi parlò con un passo della parola che vedremo più avanti e io rimasi molto colpita da questa parola da parte di Dio. Il Signore mi mostrò, queste cose non le ho mai dette, mi mostrò tre sogni e in questi tre sogni io, nei primi tre sogni, vedevo un uomo di spalle, di schiena, poi l'ho visto di profilo poi Ho iniziato a vederlo chiaramente, non sapendo chi fosse questo, non sapevo cosa c'entrasse con i sogni che il Signore mi dava. E dopo un po' di tempo io pregavo per un padre che il Signore aveva messo dentro il mio cuore questo desiderio, la cosa particolare della, della paternità, una cosa molto importante, quindi io l'ho capito, il Signore me l'ha rivelato, volevo un padre. E a un certo punto io non conoscevo l'Apostro Vincenzo e mi arriva una notifica su Facebook. È cosa che è, è semplice la, il modo in cui il Signore ti, ti parla molte volte e c'era, non so, c'eri tu pastore che è apostolo che praticamente dicevi, parlavi della, di una scuola profetica e a me non mi interessava la scuola profetica ora lo scopriamo oggi non mi interessava, però ho riconosciuto l'uomo che il Signore mi mostrava nel sogno e ho detto ok signore, devo fare un passo. e contattai lui, lui era in Venezuela, mi disse guarda questa cosa è voluta da Dio appena torno ti chiamo ho detto ok, boh appena tornò mi chiamò e io quando andai a casa sua in realtà lui non sapeva niente anche se ci siamo visti e io ti aspettavo E io lui parlava, io lo osservavo <ride> in un modo particolare tutto quello che lui mi diceva era una conferma di quello che Dio mi aveva detto e sentivo una presenza particolare dello Spirito Santo dentro di me. Finché lui mi ha rivolto una domanda e mi ha detto cosa pensi della paternità. E lì io ho detto, ok signore, io ho bisogno di un padre, tu me l'hai mostrato. E, e lì poi io ho detto, io ho bisogno di un padre, preghiamo. Cioè, ed, è, ed era una cosa che è nata proprio da, dal profondo, una cosa che è nata proprio da Dio. E questa è una cosa che non sapeva neanche... Apostolo Vincenzo, ed eri già, eri già nei sogni, il Signore mi aveva già rivelato questo, però non conoscerlo, non potevo sapere, anzi pensavo chissà chi è, boh, la figura dello Spirito Santo, non se era il padre spirituale che il Signore mi aveva dato, sono molto onorata di questo, non sono parole, eh, perché è una cosa che ha cambiato la mia vita spirituale, mi ha fatto crescere molto, mi ha dato un'identità. Ed è un qualcosa che dobbiamo capire e prendere. E stasera, cambiando la nazione, è un tema molto particolare. E molte volte noi guardiamo o pensiamo al cambio come alla sostituzione di qualcosa che non funziona più, è vero? Noi cambiamo qualcosa quando non funziona più, giusto? Però in realtà non è sempre così. Molte volte ci sono dei cambi che devono, essere, devono arrivare. E oggi parleremo di questo tipo di cambio, in realtà di due tipi, di un cambio profetico e di un cambio che parte da noi. Io ho preso quello che il Signore mi ha dato e ve lo voglio dare tutto in modo veloce, perché penso che prendendo questa parola da noi deve cambiare un qualcosa, perché è un tempo nuovo questo, amen? E dobbiamo capire quali sono gli ostacoli che bloccano questo cambio nella nostra vita che bloccano la crescita della Chiesa di Cristo questo è quello che il Signore ha messo nel mio cuore ieri sera abbiamo visto quello che deve essere il cammino di un individuo quindi ci sono delle tappe eh, che portano il popolo dall'Egitto dall alla salvezza e eh, via via dicendo fino alla conquista della terra promessa con Giosuè le stesse tappe le affronta in realtà la Chiesa Qui il Signore mi ha dato il mio me messaggio per la Chiesa, io non credo si fermerà qui, perché è un messaggio che va oltre, però io penso che questa sera dobbiamo prendere il succo di quello che Dio vuole dirci. Perché il Signore ci vuole dire qualcosa. Il cambio profetico di cui parleremo, stiamo per parlare, è qualcosa voluto e stabilito da Dio. Amen. Non è un qualcosa che arriva per caso, non perché stiamo sbagliando per forza qualcosa o perché quello che stiamo vivendo non è da Dio ma perché ci sono dei tempi profetici stabiliti da Dio Amen? per avanzare in nuove dimensioni spirituali Dio vuole questo pensate un attimo io chiedevo al Signore signore fammelo vedere chiaramente in modo che io lo possa far capire a tutti e il Signore mi ha detto pensa un attimo alle stagioni autunno, no? inverno, primavera, estate sono delle stagioni e quando le stagioni si danno il cambio, è vero? Non perché quando arriva l'inverno salutiamo l'estate, non perché il sole sia sbagliato, ma perché è stabilito che arrivi l'inverno. E così anche per la Chiesa. Ma se noi non siamo pronti al cambio, come io molte volte col cambio di stagione, noi soffriamo perché ci vestiamo pesantemente quando invece c'è il sole, o viceversa, e facciamo soffrire il nostro corpo fino a farne soffrire delle parti, e così succede per la Chiesa, ci sono dei tempi stabiliti, dei cambi profetici e ciò che Dio vuole farci capire stasera è proprio questo, che c'è un tempo nuovo che sta arrivando, è profetico, Amen. è profetico, sta arrivando, è una nuova stagione e noi dobbiamo seguire questo cambio. Questa è una, è una parola che arriverà a tutti i giorni, infatti che ho voluto qui, ci ho tenuto, perché loro faranno qualcosa di speciale a noi e sicuramente il Signore parlerà ad altri e se noi non siamo pronti a questo cambio noi faremo soffrire il corpo di Cristo fino a farne morire delle parti ed è importante che noi, che amiamo Dio cambiamo e siamo pronti a questo cambio che sta arrivando tempo fa il Signore mi mostrò una visione mostrò un esercito gigantesco e mi disse io sto per cambiare i modi, i doni i ministeri e il modo di viverli io sto per cambiare e noi dobbiamo essere pronti e ci sarà un popolo che mi seguirà ma ci saranno delle chiese intere chiese che crolleranno perché non hanno compreso questo cambio quali sono le cose che impediscono alla nostra vita di cambiare che bloccano il nostro cammino di conquista sappiamo che dobbiamo conquistare il regno di Dio amen. siamo qui per questo il Signore mi ha parlato molto di religiosità, di mancanza di fede e quindi di incredulità. E stasera vogliamo parlare in modo particolare della religiosità che deve sparire dalla nostra vita. Deve sparire. Okay. Sapete, la religiosità non è un problema che hanno gli altri al mondo, che hanno delle denominazioni differenti o delle realtà diverse da noi, la religiosità è qualcosa che si insinua dentro di noi proprio mentre cerchiamo di servire Dio con il cuore non è che un religioso è per forza qualcuno lontano da Dio che è qualcuno che magari vuole servire il Signore, ma dentro di lui ha fatto covare delle cose, sono delle cose che si insinuano nella Chiesa in me e in te e anche mentre cerchiamo di servire il Signore dobbiamo fare molta attenzione a riconoscere questo spirito di religiosità eh? perché è Dio che ce lo chiede quindi velocemente andiamo a vedere due passi della parola che il primo si trova in numeri 20 dal primo verso al 13 lo leggo da qui poi tutta l'assemblea dei figli di Israele al deserto di Sin nel primo mese e il popolo si fermò a Kadesh. La morì Miriam e la fu sepolta. Ora mancava l'acqua per l'assemblea, per cui si radunarono contro Mosè e contro Aronne. Così il popolo contese con Mosè e gli parlò dicendo «fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti all'Eterno». «Perché avete condotto l'assemblea dell'Eterno in questo deserto a morirvi noi e il nostro bestiame?» E perché ci avete fatti salire dall'Egitto per condurci in questo brutto luogo? Non è un luogo di grano o di figli o di vigni o melograni e non c'è acqua da bere. Allora Mosè ad Aronne si allontanavano dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno e si costravano con la faccia a terra e la gloria dell'Eterno apparve loro. Il comando di Dio è il peccato di Mosè. Andiamo avanti poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo «Prendi il bastone» fratello Aronne, convocate l'assemblea davanti ai loro occhi, parlate alla roccia, ed essa darà la sua acqua, così farà sgorgare per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè ed Donne convocarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro, ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia?» Poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il suo pastore due volte e nascì acqua in abbondanza. E l'assemblea e il suo bestiano perderò. Ancora? Allora l'Eterno disse a Mosè alle donne, poiché non avete creduto in me per dare gloria a me agli occhi dei figli di Israele, voi non mi introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Amen. Mosè Uomo e servo potente di Dio, usato da Lui per compiere, non condurrà il popolo di Israele nella terra che Dio aveva il loro promesso. Perché? Per la religiosità. Sapete, quando Dio mi ha dato questo passo e mi ha chiesto di parlare di questo, io stessa ho continuato a pregare e dicevo Signore. Se devo parlare di religiosità, ci sono tanti passi della Bibbia che parlano dei farisei, pochi, il lievito dei farisei, dei sadducei, c'è di tutto, signore, perché mi devi far toccare proprio Mosè e un altro uomo, che andiamo a vedere a breve, perché proprio lui? Che poi Mosè è un qualcosa che io ho proprio un debole, diciamo così per Mosè, perché lui? E il Signore mi ha risposto, e mi ha detto perché io sto parlando e voglio parlare a gente che mi serve voglio parlare a gente che mi serve a gente che ha un cuore per me ma che si è, si è dimenticato chi sono Qui il Signore questa sera vuole parlare ad ognuno di noi e ognuno di noi faccia breccia nel proprio cuore per capire dove stiamo mancando davanti a Dio perché stiamo mancando a qualcosa il Signore vuole cambiare prima noi eh, voglio parlare di una religiosità più nascosta, che se non sarà rimossa, non ci permetterà di entrare in quel cambio che profeticamente Dio sta mandando. Ci deve essere un cambio nostro per entrare in un cambio profetico. Amen. Quindi con grande rispetto, lo dico prima, io vado a di questi servi di Dio, io vado ad illustrare, a mostrarvi ciò che Dio ci sta dicendo. Allora questo passo di numeri è un passo profetico piano piano il Signore mi ha fatto vedere si sta spandendo in tutte le nazioni in vari cicli e, e fra breve arriverà un ciclo in Italia di questo cambio, è un passo che parla di un cambio stabilito, voluto fortemente da Dio, è un cambio che va dal bastone alla parola e da una visione profetica a una visione apostolica, da una visione vis profetica di visione, di indicazione ha una visione apostolica di conquista okay? quindi questo è il cambio che sta succedendo è di conquista del regno di Dio e da un risveglio di salvezza seguitemi da un risveglio di salvezza a un raggiungimento della gloria della statura perfetta di Cristo questo passo ci parla di un passaggio che va dall'unzione alla gloria di Dio eh? quindi se noi leggiamo la storia di Mosè vediamo che Dio stesso gli dà il bastone conoscete tutti la storia di Mosè lo vediamo brevemente Dio stesso gli dà il bastone e lo invia dice va e con questo bastone Mosè compie miracoli, prodigi davanti a Faraone nel fiume, nel, nel Mar Rosso sempre Mosè con il bastone che Dio, lo sottolineo, gli aveva dato il bastone che Dio gli aveva dato e finché tutto bene finché in questo passo arriva che Dio stabilisce un cambio e gli dice Mosè prendi il bastone però non lo usare, parla alla roccia tieni il bastone con te ma usa te stesso per glorificarmi Mosè entra in una dimensione spirituale differente da quello che conosci finora manifesta la potenza di Dio che è in te tramite la parola la parola è creatrice, io lo dico sempre, noi miei, la parola crea, E eh, sia la luce, la luce fu. E la stessa parola si fece carne eh, e si manifestò e creò un nuovo mondo spirituale. Quella parola deve essere dentro di noi per poter generare la potenza di Dio. Questo è un cambio che il Signore vuole dal suo popolo. Dio deve essere manifestato per mezzo di questa potenza, perché Lui è la parola. Quando ho letto questo al passo, subito ho pensato Va bene, Dio, ok Io parlo così col signore, non eh? si scaldano il nessuno Ok, signore Però Mosè alla fine, forse era distratto Forse ha detto, vabbè, prendi il bastone Uno si confonde Prendi il bastone, tienilo con te Poi vai e parla alla roccia Mosè, ho detto, avrà capito, prendi il bastone Visto che ha fatto sempre così, ha usato il bastone Però Dio spunta i cuori. E dice il motivo perché Mosè non ascoltò Dio. Dice così: faremo noi uscire dell'acqua da questa roccia? Noi? Il pericolo che questo, in questo tempo noi possiamo fare è lo stesso sbaglio che ha fatto Mosè: mettere noi in risalto piuttosto che il Dio, facendo dell'unzione che Dio ci ha dato un qualcosa di personale, facendo della salvezza che Dio ci ha dato un'esperienza e poi una religione un metodo, un sistema un qualcosa di religioso è Dio che ha dato il bastone amen, ma Mosè ne stava facendo un sistema un metodo, conosceva quello e usava sempre quello e dice poiché non avete avuto fede per manifestare la mia gloria e chi ci vuole portare il Signore alla gloria perché non avete avuto fede di manifestare la mia gloria voi non entrerete in questo tempo di conquista tempo in cui il Signore visiterà potentemente l'Italia, in un modo glorioso, io non vi so spiegare cosa accadrà a breve, io non ve lo so spiegare, io posso solo sapere quello che Dio mi ha fatto vedere, ed è glorioso, è un qualcosa di tremendo, è un qualcosa che non abbiamo mai visto, mai conosciuto, non possiamo neanche immaginare, ed è un tempo in cui coloro che entreranno in questo tempo saranno coloro capaci, apriamo le orecchie, perché lo Spirito Santo ce lo vuole proprio dire, sono coloro capaci di mettere da parte tutto ciò che hanno fatto finora, i coraggiosi, mettiamo da parte tutto ciò che abbiamo fatto finora per ubbidire e sperimentare ciò che è di nuovo ha Dio, Dio vuole portarci in delle dimensioni spirituali nuove, allora, perdonatemi, ma quelli che hanno avuto la grazia da parte di Dio di avere la salvezza, l'unzione, stanno facendo di questa unzione un qualcosa di personale, un uso improprio. E il Signore dice che ci siamo dimenticati chi è Lui. Noi usiamo l'unzione, ma non pensiamo che è Dio. Noi siamo canali, non siamo nient'altro, noi siamo canali e tutto ciò che abbiamo ci viene da Lui. Noi dobbiamo ricordare questo, noi siamo solo dei canali e noi invece ce lo stiamo dimenticando e per, per entrare in questa dimensione spirituale nuova per vedere la gloria di Dio manifestarsi in Italia perché questo è il tema, no? cambiando la nazione siamo qui perché vogliamo vedere un cambiamento in questa nazione noi dobbiamo credere e avere fede in quello che Dio ci sta dicendo in questo cambio e Dio ci sta dicendo che dobbiamo essere pronti a lasciare tutto ciò che conosciamo non ad abbandonarlo tienilo con te un'esperienza, tienila con te ma permetti a Dio di usarti di usarsi di te come un contenitore della sua gloria permetti a Dio di usarsi di te come un contenitore della sua gloria la potenza della parola in te per vedere nuove forme e livelli di gloria, Amen. la potenza della parola è sua alleluia deve abitare in noi e manifestare solo lui se la nostra unzione se la nostra salvezza se la nostra esperienza con Dio ci sta fermando, ci sta bloccando, stiamo mettendo in risalto noi o la nostra religione, io sono evangelico, io sono apostolo, io ho creduto in Dio e solo io ho la salvezza in mano, noi stiamo dimenticando chi è Dio. Per cui mettiamoci veramente davanti al Signore Perché l'esempio principale ce lo fa proprio la parola fatta carne Gesù non si è mai gloriato Dice io glorifico il Padre In ogni cosa ha glorificato il Padre In ogni cosa che faceva lo faceva per la gloria del Padre E la gloria di Dio si manifestava attorno a lui Amen Noi non siamo diversi da Cristo A me non importa stasera di essere riconosciuta o meno Applaudita o meno Ma ci tengo in modo particolare che lo è il padre perché è lui che vuole farci arrivare questo questa sera non guardate me ma guardate ciò che Dio vuole farci arrivare perché è importante non ci saranno molte ancora occasioni per questo perché il cambio sta arrivando quindi siamo sensibili e la religiosità non è qualcosa che possiamo vedere nelle realtà degli altri si sviluppa soprattutto nei nostri cuori, se Dio ce lo sta dicendo. Lasciamo perdere le altre realtà e cerchiamo di guardare a Dio in un modo giusto e sincero. Noi possiamo accorgersi, se è entrata della religiosità dentro di noi, se stiamo fermi. Allora, se noi stiamo fermi in una forma, in un modo, o semplicemente in un'esperienza che abbiamo fatto con Dio, noi stiamo diventando religiosi. Tu non ti puoi fermare ad un'esperienza devi andare avanti e poi avanti e poi avanti ed è quello che vuole Dio da noi se noi ci siamo fermati non possiamo entrare in questo cambio Mosè non lo aveva capito che c'era di più c'era una terra da conquistare non lo aveva capito aveva, cap aveva preso il bastone e io amo Mosè lo ripeto proprio Dio che mi ha detto di parlare di Mosè io ho preso il bastone e l'ho tenuto con lui facendo di quel bastone quasi in mezzo dimenticando che in realtà quel bastone ne lo aveva dato Dio, e se Dio ti sta dicendo di usare altro e di usare la potenza della parola nella tua vita, tu lo devi fare, devi abbandonare, prendi con te l'esperienza, prendi con te l'esperienza della salvezza ma chiedi lo Spirito Santo, se ricevi lo Spirito Santo non ti fermare allo Spirito Santo, vai e chiedi i doni, se ricevi i doni non fermarti ai doni, chiedi altro, avanza, difendi e tieni ciò che hai raggiunto ma non ti fermare. Questa è una parola che il Signore vuole, per tutta la parola di Dio parla di una conquista, tutta la parola di Dio parla di avanzare, avanzare, avanzare, avanzare, perché Dio non si ferma, Dio non è statico, altrimenti avremo una statua qua dietro. Dio è vivo, Dio è Dio, ricordiamoci chi è Dio. Se noi non permettiamo alle nostre strutture mentali di crollare e cambiare radicalmente il nostro pensiero, la nostra educazione evangelica, perché c'è un'educazione evangelica, io l'ho capito da un po' di tempo a questa parte, c'è una struttura mentale evangelica che non ha niente di differente dalle strutture mentali che hanno altre religioni. Che le religioni possono essere di tutto rispetto, ma sono religioni. Io sottolineo che Dio odia la religione allora se noi non cambiamo la nostra struttura mentale noi non entreremo come chiesa in questo cambio rimarremo bloccati in qualcosa che abbiamo già preso che ti ha dato Dio sicuramente ma che non è tutto Dio ti ha dato di sperimentare delle cose ma è arrivato un momento in cui tu devi cambiare livello devi entrare in una dimensione spirituale differente Dio sta chiamando la sua chiesa in questo e ci sta chiamando in un modo veloce non perdetevi tutto il tempo, tutta la comodità perché non c'è tempo, non c'è comodità noi dobbiamo essere sensibili al cambio è tanto che sta parlando il Signore non perché io lo sappia di persona ma perché Dio me lo ha rivelato per cui iniziamo a parlare e iniziamo a cambiare iniziamo a muoverci mentalmente in modo differente Dio in questo tempo cambia l'Italia arriva un cambio in Italia ed è una tappa, un passaggio dal bastone che hai sempre avuto e conosciuto, a un qualcosa che non sai, non hai mai visto e non conosci, qualcosa di nuovo. Non avremo la possibilità di entrare in questo qualcosa se noi stasera non alziamo le nostre mani e iniziamo a dire Signore fai crollare la mia struttura mentale, la mia religiosità, il mio limite, i miei bastoni e mettimi davanti alla tua presenza ed usami come tu credi perché io voglio servire te, voglio solo te, gente radicale, cambio radicale, se no ce lo stai e questa è una cosa che dobbiamo far crollare strutture mentali di religiosità che Satana ha messo nella nostra vita anche se siamo ministri di Dio anche se siamo ministri di Dio possiamo fare entrare delle strutture mentali che non ci permettono di avanzare e invece il Signore vuole una mente pronta al cambio vuole un cuore pronto al cambio è questo che ci chiede e la religiosità si insinua dentro di noi nel nostro cuore ed è un qualcosa di tremendo ci fa avanzare, ma il Signore stasera ci richiama personalmente a sradicare questo qualcosa dalla nostra vita, Men, è un tipo di religiosità questo, pericoloso, perché? Perché si insinua nei cuori di coloro che vogliono servire Dio, cioè il Signore non ci sta rimproverando per perché non vogliamo servirlo, il Signore ha specificato, io ti parlo di Mosè perché era un mio servo, io parlo a gente che ha un cuore per Dio, a gente che vuole servirlo, facciamo attenzione perché questi, questo spirito di religiosità si insinua anche in mezzo a noi nel nostro cuore e nella nostra mente quindi dobbiamo svegliarci perché è un qualcosa che Dio vuole darti per farti entrare in questo passaggio profetico Amen? E per questo, dice Dio tu non hai avuto fede di glorificarmi davanti al popolo e non nella terra che io ti ho promesso noi non entreremo in questo tempo se non cambiamo la nostra mente e non perché questo tempo non arriverà perché Dio si è preparato e io lo sottolineo, un esercito di Josué, pronti a tutto coraggiosi senza strutture mentali religiose perché Dio ha rinnovato il cuore la mente, ha sanato ha guarito ogni cosa di questa gente e ha visto cuori di Giosuè pronti a tutto pronti a scelte radicali pronti a un desiderio per Dio tremendo e Giosuè non è solo il simbolo di una nuova generazione di giovani ma è il simbolo di una rigenerazione di gente che cambia nel modo radicale e Giosuè saranno bambini, ragazzi, adulti, vecchi, giovani, saranno tutte quelle persone che avranno il coraggio di mettere da parte ogni cosa per servire Dio e il popolo che sta chiedendo a Dio voglio di più. Quanti di noi stanno chiedendo a Dio voglio di più? Amen. Tanti di noi, da tanto tempo, a voi il Signore sta dicendo se voi volete di più e siete pronti io vi porterò in questo cambio profetico e vi userò per la mia gloria Amen. Amen. quindi se vogliamo portare davvero l'Italia al cambiamento, dobbiamo cambiare noi dobbiamo cambiare noi e in un modo radicale questa sera c'è un altro tipo velocemente, non vi tengo molto c'è un altro tipo di religiosità eh, ed è un, un, un altro tipo di religiosità che dobbiamo cambiare noi è un, è un cambio che dobbiamo fare noi, non può farlo Dio. Però è un cambio che ci tiene fermo. Ed è un altro tipo di chiesa a cui il Signore parla. E troviamo questo in Luca 1, da 5 a 22. Che non leggerò. Non leggerò, per una questione di tempo. Lo leggerete a casa. Vi racconto però la storia. Qui troviamo un uomo giusto. Un servo fedele di Dio, aveva una moglie fedele a Dio, seguiva il servizio come doveva seguirlo, faceva le cose giuste, lavorava nel tempio come sacerdote, era un uomo stimato di servizio, era giusto agli occhi dell'Eterno. Stiamo parlando di Zaccaria e ogni giorno pregava. L'unica cosa che aveva questo uomo di Dio non aveva figli, Ora capiamo il perché il Signore ha fatto questo, però non era figlio. E capiamo dal testo che era un desiderio che aveva avuto da giovane. Poi però, man mano che passavano gli anni senza vedere il realizzarsi di questo desiderio, ha iniziato a vivere in una condizione di rassegnazione, di routine. E anche questo lo ha trasmesso nel suo sacerdozio e nel suo matrimonio, e in tutta la sua, viveva nella normalità. Ed era abituato a vivere nella sua vita senza troppi sconvolgimenti. Io sono, sicuro che Zach, sono sicura che Zacharia, sono certa di questo, non si aspettava più niente da Dio. Non si aspettava più niente. Aveva un sogno, non si era realizzato nei tempi umani e aveva smesso di sperare in Dio. Allora, ci sono chiese? Ci sono cuori che servono un Dio, lavorano per Lui, vogliono ricevere doni da Lui speciali e che sicuramente sono partiti con il piede giusto, con il desiderio giusto, con un sogno che era del regno di Dio. Volevano forse portare una generazione alla gloria, con una dimensione sicuramente spirituale più forte, ma dopo tanta fatica non si è fruttificato niente e hanno iniziato a vivere nella rassegnazione, Chiese e cuori che vivono nella rassegnazione, non aspettandosi più grandi sconvolgimenti. Fanno una vita di chiesa, di servizio, religiosa, e non ci credono più. Stanno vivendo la religiosità, un cuore religioso, fedele, ma senza aspettarsi più niente. E questa Chiesa, il Signore me la mostrava, vive senza manifestazioni sovrannaturali. Non crede, non accetta, non, non ha paura delle manifestazioni naturali. E quando Dio inizia a manifestarsi, come succede in questo passo, che vi consiglio di leggere, Zaccaria si spaventa, si spaventa, dice che viene turbato profondamente. E cosa succede quando noi ci spaventiamo? Quando una chiesa si spaventa del sovrannaturale, cosa succede? Due cose, uno si paralizza, non si muove più, non avanza, io quando ho paura mi fermo, la prima cosa che faccio mi fermo, la seconda cosa torno indietro e tu passi da una dimensione spirituale che può essere quella di un ministero, di un dono allo Spirito Santo, alla salvezza, poi forse te ne vai nel mondo stai regredendo e il Signore parla a questo tipo di chiesa questa sera e sono quelle chiese che si sono bloccate a un'esperienza soltanto chiudendo tutto il resto fuori si sono bloccati non si aspettano più niente e ci sono chiese in Italia che aspettano noi il Signore mi faceva il Signore mi ha dato questo e io stessa ho fatto fatica a prenderlo perché Esco da una realtà, vi muoviate perché voglio manifestare la mia gloria, la mia sovrannaturalità a quelle persone che ancora credono, mi servono, pur non sperando niente, ormai hanno dimenticato il sovrannaturale. Come Zaccaria non credono più alla parola rivelata di Dio e come Zaccaria restano mute. Andò l'angelo a parlare a Zaccaria, si manifestò il Signore paura, l'angelo disse perché non hai creduto, tu resterai muto, se non crediamo alla parola rivelata, noi rimarremo avremo muti, non possiamo, non possiamo usare, non possiamo usare nulla per creare là mondo, perché non la viviamo, Amen. ci sono chiese in Italia che stanno rinnegando questo, perché non si aspettano più niente da Dio, perché sono entrati in un sistema, sono entrati nella routine, magari sono rimasti anche delusi e in una dimensione spirituale ferma questo tempo richiamerà queste chiese e io parlo quando parlo di chiese parlo di persone che hanno un cuore per lui e voglio usare noi per raggiungerli, ok? Voglio usare noi, se noi siamo pronti come popolo possiamo manifestare la gloria di Dio, inizieremo a parlare anche a quelli che non credono più nel soprannaturale. c'è bisogno della manifestazione soprannaturale nella chiesa, c'è bisogno della potenza della parola rivelata e sapete e concludo qui c'è una rivelazione tremenda della parola di Dio tremenda qui dice che Zaccaria e sua moglie non avevano figli e accade che a un certo punto la manifestazione dello Spirito Santo arriva a rivelare qualcosa che sarebbe successo da lì a breve e che avrebbe portato gioia nella vita di quest'uomo nella vita della Chiesa e qual è? io volgerò L'amore dei figli verso i padri e l'amore dei padri verso i figli. è una parola soprannaturale, rivelata per la Chiesa, che deve entrare in questa rivelazione o non potrà vedere ciò che Dio ha preparato. In Italia la Chiesa ha bisogno di padri, l'Italia ha bisogno di padri, abbiamo bisogno di padri, abbiamo bisogno di essere e di fare figli spirituali c'è bisogno di questo, e per generare questa gioia c'è bisogno di credere in questo dono che Dio vuole dare, se noi non accettiamo questa parola rivelata come non l'accettò all'inizio Zapperia, non, non credette. e l'angelo disse perché tu non mi credi, tu rimarrai muto, tu non potrai vedere, tu non potrai parlare, Dio manda degli angeli, anche oggi, manda degli uti di Dio a cui il Signore ha rivelato la paternità ma la Chiesa italiana sta rifiutando questo che dice Dio, si sta ribellando a questa parola, perché non vogliamo essere sottomessi perché non vogliamo amare in realtà qualcun altro allora noi come Chiesa se vogliamo andare avanti, se vogliamo cambiare questa nazione, dobbiamo iniziare a cercare i padri che il Signore darà e ad essere dei buoni figli tutti perché se noi siamo dei buoni figli il Signore ci darà altri figli e diventeremo dei bu buoni padri una nazione andrà avanti secondo i principi di Dio la paternità è qualcosa che porterà questa nazione al cambiamento radicale e veloce è una rivelazione tremenda a cui tu devi credere se vuoi entrare in questo campo bisogna altrimenti rimarrete fermi è una rivelazione sovranaturale dello Spirito Santo Il Signore vuole sciogliere le lingue della Chiesa d'Italia, dobbiamo dare luce, dobbiamo essere e ricordare a tutte queste Chiese di Zaccaria, che devono avere dei figli e che devono avere dei padri. Sapete, Dio userà un esercito di conquistatori come Giosuè e un esercito di figli, come Giovanni Battista. Battista era quello che gridava nel deserto la parola che non ha usato Mosè nel deserto e quella parola ha raggiunto la parola rivelata che era Cristo Gesù e ha raggiunto la gloria Ora allora, il Signore vuole che la gloria di Dio si manifesti in questa nazione dobbiamo usare la parola rivelata che ci viene data da ministri di Dio non dobbiamo essere tutti grandi ministri non accettiamo mai quello che ci viene detto cerchiamo di essere più umili tutti perché il Signore è Dio non c'è nessun altro che Dio sulla terra Amen. io voglio che chiudiamo i nostri occhi questa sera Dio è grande, è tremendo, è sovrannaturale e non lo possiamo chiudere in una gabbia credendo di aver ricevuto tutto da Dio Dio è grande, è tremendo questa non è una religione non illudiamoci, non possiamo chiudere Dio in una scatola in un sistema Dio è Dio Dio è un continuo cambiamento Dio farà cose che non abbiamo immaginato sei pronto a cambiare questa nazione stasera? Questa mettiti davanti a Dio questo è ciò che Dio ti sta chiedendo questa sera io ti prego di alzare la tua mano insieme a me e di dire Signore Padre Celeste togli ogni schema e struttura mentale religiosa rompo Signore nel nome di Gesù ogni paletto Spaventare davanti al soprannaturale che mi rende incredulo che non mi permette di vedere i principi rivelati che mi rende sterile che mi rende muto iniziamo a fare figli spirituali noi siamo carne ma Dio è spirito e vuole adoratori, spirito e verità mettiti davanti al Signore questa sera e se anche stai servendo il Signore ma ci sono cose che non ti permettono di avanzare allora di Signore rompi la mia religiosità questa sera e il Signore questa sera romperà ogni spirito di religiosità da me e da te il Signore vuole mettere un fuoco nuovo questa sera, un fuoco che va oltre ciò che ti aspetti da Lui, sei pronto dice il Signore al cambiamento? Vuoi cambiare questa nazione insieme a me dice il Signore? Vuoi avanzare insieme a me dice il Signore? Voglio, voglio sfidarvi e voglio farlo per Dio sapete quando c'è una serata profetica finora noi abbiamo sempre fatto una cosa un appello E abbiamo sempre ricevuto una parola che è da parte di Dio per noi Amen. allora io questa sera voglio fare un appello ma non per ricevere una parola da parte di Dio perché Dio mi ha comandato altro questa sera per te, tu lo faccia per Dio e lo faccia per ricevere nel tuo